Un posto al sole, trame 16-20 ottobre, la testimone misteriosa. Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana, i sensi di colpa di Patrizio. Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì, alle 20.40 circa. I personaggi credibili e le storie attinenti alla realtà decretano ogni giorno il successo di Un Posto al Sole. Patrizio ha tradito Rossella con Asia, Raffaele non riconosce più suo figlio, cosa sarebbe disposto a fare pur di vincere il talento di cucina?. Dopo aver scoperto la verità sul sabotaggio in palestra, Angela cerca di riavvicinarsi a Franco ma i suoi tentativi risultano vani. Guido rimane incastrato nellorganizzazione della festa per il pensionamento di Otello. Le anticipazioni di un posto al sole dal 16 al 20 ottobre svelano che Patrizio si sente sempre più in colpa per aver tradito Rossella ma qualcuno sta per scoprire la verità. Alice confessa a Marina che la settimana precedente Roberto Ferri è stato con lei e Helen. La Giordano non è affatto contenta. Otello si gode gli ultimi giorni da vigile. Patrizio deve fare i conti con il suo tradimento. Raffaele, che ha scoperto tutto, vuole che il figlio affronti Rossella. Ferri respinge le accuse di Marina, pensa che lei sia solo gelosa del rapporto che lui ha con Elena e Alice. Un posto al sole, episodi 16-20 ottobre, la decisione di Raffaele. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che Otello prenderà una decisione che potrebbe mandare all'aria i festeggiamenti per il suo pensionamento. Chiederà una proroga per continuare a lavorare come vigile? Raffaele si impegna al massimo nella sfida contro il figlio a Chef Parade, vuole che impari la lezione. Franco ritrova il buon umore con Peppino e sua figlia Luisa. Ugo, Susanna e Nicco sono tesi per l'inizio del processo a Luca Grimaldi. Per Patrizio la vittoria del talento di cucina non è più un miraggio ma gli è costata tanto a livello personale. Mentre allo studio Navarra ci si concentra sulla strategia da adottare al processo, i giovani legali ricevono una visita inattesa ma provvidenziale. Ugo e Nico informano Luca Grimaldi che la testimonianza di Anita potrebbe scagionarlo. Otello si chiude in casa per non sfidare la cattiva sorte. I festeggiamenti per il pensionamento possono aspettare. Andrea e Silvia sono alla ricerca di un cuoco, la riapertura del caffè Vulcano è imminente. Dopo l'amicizia in pericolo nuove avvincenti colpi di scena nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.40.